Questo sarà un video molto serio dove vi spiegherò come aumentare le tette con dei modi giapponesi. Ragazzi, direi che non è il caso di fare l'intero video così, ma iniziamo subito con questo video più unico che raro. Dovete sapere che i grandi scienziati giapponesi hanno trovato un modo per farvi diventare da così a... Così Vi sarà sicuramente capitato, magari se avete visto degli anime, di vedere comunque delle ragazze molto seducenti con dei seni estremamente prosperosi. Poi, però, se alcuni di voi hanno avuto l'occasione di conoscere delle giapponesi, vi sarete resi conto che quei seni prosperosi che si vedevano negli anime, ma in realtà anche nei videogiochi, The Dora Live, in realtà quei seni molto sessosi non esistono esattamente nella realtà. O magari vi capiterà di vedere delle ragazze che vi sembrerà che abbiano dei segni del genere, poi ve le portate a casa e in realtà vi trovate. Troverete con delle cose più piatte, diciamo, come un mare o la terra per i terrapiattisti, delle cose un pochino più... E non c'è assolutamente niente di male. A me per esempio piacciono anche Che centra, se ma non parlare di ste cose che è meglio. Ovviamente non si tratta assolutamente di tutte le giapponesi, anzi, io mi ricordo quando avevo fatto il telefilm di Honji no Shirai Nihongo, ero con questa attrice che si chiama Nakarisa, che lei è proprio famosa per avere un seno molto. Prosperoso, diciamo ma qui la domanda sorge spontanea se in Giappone comunque le ragazze sono per lo più piatte come mai negli anime sono così prosperose e soprattutto da dove nasce questo amore smisurato per i seni dei giapponesi probabilmente in una società come quella nipponica dove comunque tutto è concentrato sulla forma e non ostentare perché comunque in realtà le scollature che noi vediamo in Italia o comunque in occidente in Giappone ce le scordiamo vedrete spesso Magari delle ragazze con delle gonne cortissime Però molto più raramente vedrete delle ragazze più o meno così Questo non lo vedrete in Giappone E la domanda qui è Perché le giapponesi sono per lo più piatte? E il sito Giapponiamo ha dato la colpa di tutto ciò al gene e d a -R, La cui mutazione risale a ben 35.000 anni fa, che avrebbe differenziato molto la razza asiatica rispetto a quella africana o caucasica, fornendola di capelli più spessi, maggiori ghiandole sudoripare, particolare conformazione degli occhi e del naso e in più dei seni meno prosperosi. Capite bene quindi perché comunque in un paese dove avere appena un accenno di seno ti fa diventare la Jessica Rabbi della situazione, come la nacarista del mio telefilm, capite quindi perché i ragazzi comunque giapponesi Molto spesso, non tutti Sono facilmente suscettibili alla prima forma diciamo Ecco perché comunque ci sono moltissimi giapponesi Vabbè chiamateli utaku, chiamateli come volete Che comunque fantasticano sulle ragazze dei videogiochi e degli anime Per farvi un esempio Nami e Boa di One Piece Fujiko di Lupin E Nozomi di Love Life Ma il bello e il fulcro di questo video deve ancora venire Ragazzi preparatevi perché sto per dirvi una cosa che cambierà tutto quello che voi pensavate di sapere sul mondo finora Vi chiedo quindi di avere un attimo di concentrazione Perché quello che sto per dirvi avrà delle ripercussioni serie sulla vostra stabilità Ed è talmente incredibile da mettere persino in crisi la vostra stessa esistenza Per non parlare delle vostre credenze sia scientifiche che religiose Udite udite ragazzi perché le ragazze giapponesi sono convinte che se un uomo le tocca i loro seni aumentano non so se i maschi o le donne giapponesi, però comunque chiunque sia stato il genio che è riuscito a mettere nella testa delle giapponesi questa idea, io direi di fare un applauso. Bravo, bravo. 92 minuti di applausi! cioè ragazzi io non ci credevo però vi giuro che nei miei dieci anni di vita comunque in Giappone mi era capitato di sentire questa baggianata, però finché mi ero seduto qui per fare questo video non credevo che ci fossero realmente delle ragazze che pensavano sta cosa perché devo dire una notizia che girava più qualche anno fa però vi posso assicurare che è vera cioè non che è vera perché dubito fortemente che farsi toccare i seni da un tipo possa aumentare le dimisure del vostro seno però è una credenza che alcune giapponesi credono e vi posso lasciare in descrizione tutti i siti che ne parlano tra l'altro vi fanno vedere i modi in cui vanno toccate e il modo in cui possono essere aumentate Anch'io me le tocco, vediamo se aumentano se a fine video sono aumentate le mie tette, lasciate un mi piace ma no, in ogni caso lasciate lo stesso mi piace, ancora non ve l'ho detto e la cosa interessante è che comunque nei siti c'è anche scritto che non basta che te le tocchi da solo anzi devono essere altre persone che te le toccano a, few minutes later... a caso... Are you busy now? Ishenda kite curiru? Kai da o ho pa sa No, stacara. Yukri yukri. Okikunaru si esclusivamente questo cosa può succedere soltanto se un'altra persona a toccarvi il seno. Jenny. Se vedete questo articolo potrete vedere anche tutte le spiegazioni scientifiche che sostengono questa teoria ragazzi io non so se crederci o meno in ogni caso ehm, vi voglio chiedere a voi ragazze soprattutto ragazze ma anche ragazze se avete mai sentito di questa teoria se ci credete se adesso vi farete toccare molto più spesso e se magari qualcuno di voi lo vuole testare, per favore, magari si prenda delle misure prima di iniziare questo trattamento e alla fine, di magari in un periodo di un mese o due mesi, si rimisuri per poterci dire se i suoi seni sono realmente aumentati o meno. Qua sul sito c'è scritto che una buona stimolazione della ghiandola associata a un buon drenaggio linfatico e alla produzione elevata di ormoni causata dal tocco di un uomo e non di una donna, quindi non possono essere altre amiche, non deve essere soltanto un'altra persona che tocca i seni ma deve deve essere assolutamente un altro uomo faccia crescere il seno di almeno una taglia lo so che la cosa sembra alquanto comica e magari qualcuno di voi possa pensare che mi stia inventando tutto ma vi posso assicurare che ci sono dei siti che parlano di questa cosa quindi non è stata un'idea mia per accappare delle visite ma io volevo condividere questa scoperta dei giapponesi Alberto Angela se non sai cosa parlare nei nuovi video ti prego indaga su questa teoria perché vorrei veramente saperne di più quindi ragazzi, sappiate che se non volete spendere soldi andandovi a rifare il seno e non avete voglia di farvi mettere incinta dal primo che passa mi raccomando andate a fatevi toccare il seno il più possibile perché tutto ciò potrà contribuire a farvi aumentare il seno di almeno una taglia Bene ragazzi, direi che questo video è arrivato al termine, eh, condividete questo video, e fatemi sapere che cosa ne pensate, non vi arrabbiate con me, non ho fatto io questa teoria, arrabbiatevi col dottor male che ha creato questa teoria. per tutti i ragazzi che condivideranno questo video e avranno occasione di toccare molte loro amiche ringraziatemi e lasciatemi un commento e condividete questo video anzi già che ci siete andatevi ad ascoltare la mia musica su Spotify perché sapete che ve lo dico ormai sempre però se mi volete un po' bene volete che faccia altra musica perché io mi piacerebbe fare adesso eh, un album e dopo questo sto già pensando al prossimo e mi piacerebbe anche lavorare un, a un manga per riuscire a farvi arrivare meglio il mio album, vi prego veramente, gentilmente, di ascoltarvi la mia musica su Spotify e di andarmi a seguire. Vi lascio il link: eh, no, non ve lo posso lasciare qui. Vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. Davvero fatelo perché mi aiutereste davvero moltissimo. Ragazzi, non prendete troppo sul serio questi video: lo faccio per farvi passare almeno 10 minuti in allegria in questo incubo che stiamo vivendo. Un saluto, nella seba! E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Signori e signori e amici della giuria Allora, vi avviso che mi ha appena scagazzato un corvo in testa E in onore di questo avvenimento alquanto singolare, la prima volta in vita mia Sono andato a casa a farmi una doccia e adesso mi sto mangiando un... Questo Gohan col Tororo, vabbè ragazzi, niente A posto così, state attenti ai corvi Guardate che belli questi dinosaurini Questo è un artista super famoso degli anni 80 riconoscete questo che era il primo cagnolino della Sony e comunque ragazzi questo Hajime Sorayama no? per chi non lo conoscesse lui inizia a fare tutti questi disegni nel periodo in cui c'era un pochino il boom di Star Wars e tutte queste cose dei robottoni eccetera e la Santori gli aveva commissionato cioè voleva usare questi robottoni per una delle pubblicità poi quando gli ha sparato questa cifra assurda e gli hanno detto ma anche no e ecco che lui se ne è uscito con questo robot super sexy. Campaia tutti voi. Non <ride> è più cacca di cazzo? Adesso è sputicchio, sputicchio. Poco basta, non è che dobbiamo essere uniti per sempre. Maguro, maguro, maguro, maguro, maguro, maguro, maguro. Ah, è quello di Animal Crossing. Sì. Ragazzi, la patata. Patata, patata, patata, patata, patata, patata. A caso mi ha preparato lo yakodon di questo piatto giapponese, ma guardate che spettacolo! Non è meraviglioso. Arigato a caso, grazie, buon appetito e ci vediamo al prossimo video.